Ciao ragazzi, in questo video vedremo l'algoritmo di Thomson che fa parte di lexical analysis dei compilatori. Allora, cosa fa questo algoritmo? Allora, l'algoritmo di McNaughton, chiamato Thomson, prende come input un'espressione regolare e dà come output un automa non deterministico, NFA, cioè un automa finito non deterministico questo che dobbiamo fare di memorizzare queste 5 regole che ho scritto qua e secondo queste regole possiamo creare da ogni espressione regolare un automa non deterministico andiamo a vedere la prima regola l'espressione regolare epsilon come si indica con l'algoritmo di Thomson? abbiamo lo stato iniziale con lo start questo qua la transizione che è questa freccia che va da uno stato all'altro, epsilon, la richiesta, e lo stato finale, che si indica con questi due cicli. Poi, come si indica una sottoespressione, per esempio A, abbiamo ancora lo stato iniziale, con lo start, la transizione, che è la freccia, con la sottoespressione A, e finisce lo stato finale. Quindi il risultato di questo automa è sempre A e finisce Poi C, l'espressione regolare della selezione Cioè R uguale con S, O, T Si indica con questo modo Questa espressione regolare significa che abbiamo O S, O, T Non tutte e due, o l'una o l'altra Allora si indica con questo modo qua abbiamo lo stato iniziale e poi mi deve stabbare o S cioè questo qua o mi deve stabbare T questo qua e se stabba una dei due finisce lo stato finale tutte le transazioni tranne S e T sono E transazioni cioè non fanno niente semplicemente passano dallo stato iniziale agli altri stati senza fare niente poi perché qua c'è scritto ns e nt? perché qua può esistere qualsiasi cosa per esempio s potrebbe essere ab concatenazione quindi ab lo potevo mettere qua dentro così via questo lo capiremo meglio quando vedremo degli S poi D, l'espressione regolare della concatenazione R uguale con S e T questo si legge S e T quindi la stringa risultato sono tutte e due non una delle due come abbiamo visto prima nella selezione cioè le dobbiamo scrivere così prima S poi T si legge così l'espressione regolare da sinistra verso destra abbiamo lo stato iniziale prima S eccolo, poi T eccolo e poi finisce lo stato finale cioè abbiamo due transazioni e tre stati le transazioni sono queste con le frecce e gli stati sono queste indicate con il cerchio e alla fine abbiamo la chiusura o, stella di clean che è questa espressione regolare qui, questa mi dà come risultato o s o ss, per esempio, o una stringa con infinite s. Però mi dà anche e cioè o mi dà una stringa con infinito numero di s, o mi dà anche epsilon, cioè niente. E questo, con l'algoritmo di Thomson, lo dobbiamo indicare così. Abbiamo lo stato iniziale, poi una transazione epsilon, che va al prossimo stato, e poi abbiamo questo loop qui. E questo che significa? Che abbiamo questo qui, che è S, e da questo stato qui torniamo con una transazione epsilon e possiamo creare infinito numero di S cioè questo un loop, un ciclo che se viene applicato una volta mi dà un s se viene applicato due volte mi dà due s se viene applicato tre volte mi dà tre s, eccetera. mi potrebbe dare una stringa con un finito numero di s e poi una transazione epsilon che non a niente e finisce però abbiamo detto che in questo insieme fa parte anche epsilon come lo possiamo indicare questo? dallo stato iniziale, semplicemente Parte una transazione Epsilon, eccola, che va direttamente allo stato finale. E l'automa finisce. E questo mi stava Epsilon, cioè niente, che fa parte della chiusura di clean. Quindi, se la mia grammatica ELR, cioè uguale con SSS, questo automa che fa? Entra dallo stato iniziale, Entra in questo loop, fa tre cicli, cioè s, s, s e finisce Se per esempio questa grammatica era epsilon, questo automa semplicemente dallo stato iniziale va direttamente allo stato finale, stabba epsilon e finisce